Buongiorno, eccomi qui con un nuovo video in cui condivido con voi dei piccoli momenti del mestiere del truccatore. Oggi vi spiego passo a passo come ho realizzato questa palette personalizzata composta da ben 48 mini gialle. Ho inserito i prodotti grassi per il viso che più utilizzo per lavoro, che sia per i set cinematografici, per teatro o altre situazioni. Ho preso gran parte delle tonalità da questa palette Dermacolor 24 colori di Criolan. Questi prodotti sono delle creme iperpigmentate pensate per il camouflage ma che se saggiamente dosate possono essere utilizzate per i più svariati scopi. E ora 3, 2, 1 e voilà! Mini cialde realizzate! In realtà non è stata proprio un'attività di pochi minuti. Ora vi faccio vedere passo a passo il procedimento con la seconda palette che ho deciso di includere in questo mio progetto, che è la mini palette 16 colori, sempre dei Dermacolor Criolan. Qui prevalgono le tonalità rosate e pescate, che sono ideali per coprire le occhiaie, specialmente negli incarnati chiari e freddi. Inserirò questi 16 Dermacolor nella parte superiore dello spazio libero, mentre sotto metterò 8 rossetti nude che poi vi mostrerò. Ma passiamo alla realizzazione! Se volete travasare anche voi dei prodotti make-up, vi consiglio vivamente di indossare dei guanti, sia per non sporcarvi, sia per preservare l'integrità del cosmetico, limitandone la contaminazione. Per estrarre il dermacoloro, ho fatto una leggera pressione con il dito sul retro del supporto in plastica e l'ho fatto cadere all'interno del pane in metallo, cercando di toccare il prodotto il meno possibile. Quindi, munita della mia affidatissima spatolina, un po' per volta, ho pressato il prodotto dentro il nuovo contenitore e l'ho livellato con cura avanza un po' di prodotto che posso conservare come backup all'interno della paletta originale. A questo punto pulisco con cura i lati e il retro del contenitore e il gioco è fatto. In alternativa, per lavorare in modo più pulito, si può prelevare il prodotto un po' per volta, come sto facendo con i colori successivi. In questo modo si evita di farlo strabordare troppo dal contenitore. Procedo con questo secondo metodo con tutti i colori successivi. Questo è ciò che è rimasto nella palette originale, che mi sarà utile come refill o anche semplicemente come riferimento al codice delle varie tonalità che ho indicato appunto sul supporto in plastica. Ora il momento più soddisfacente di tutti in cui inserisco le mini cialde nella nuova palette. Potete già vedere come la gamma cromatica sia molto più completa grazie a queste 16 colorazioni. Inoltre gli ultimi 4 toni sono correttivi, quindi estremamente utili. Passiamo alla parte finale in cui trasferisco, nella nuova palette, anche gli otto rossetti di MAC. Due di questi sono nella formulazione Powder Kiss, che è pensata per l'applicazione anche sulle guance. I toni sono Salt Remove e Devoted to Chili. In ogni caso, anche gli altri 6 rossetti si potranno usare miscelati ai toni beige della palette per creare dei blush molto naturali e raffinati. Le tonalità che ho scelto sono tra le mie preferite dei nude di MAC e sono Kinda Sexy, Velvet Teddy, Taupe, Whirl, Mare e Twig. Come potete vedere in questo caso quando prelevo il prodotto invece di tagliare direttamente la quantità che mi serve procedo raschiando con la spatolina la superficie del rossetto in modo da sportare delle piccole fettine da riporre un po' alla volta all'interno del pane in metallo. Si sta un po' di più ma in questo modo non vado a rovinare irrimediabilmente il rossetto. Tra l'altro sono diventata ormai molto abile in questa operazione con la spatolina perché la faccio ogni volta che devo usare il rossetto su qualcuno. Infatti non applico rossetto direttamente sulle labbra della persona, ovviamente, né faccio avanti e indietro con il pennellino. Bensì prelevo la quantità che mi serve sulla spatolina e la stendo poi con il pennellino labbra. In questo modo sono sicura di non contaminare il prodotto. Vedete che alla fine il rossetto mantiene una forma più che dignitosa ed ecco gli otto colori trasferiti nei nuovi contenitori, pronti per entrare a far parte della mia, lasciatemelo dire, magistrale palette viso. Sono davvero soddisfatta del risultato. Il giorno dopo averla composta l'ho subito testata su un set e devo dire che ha fatto il suo dovere egregiamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima!